Amici di Crilo, bentornati con Mr. K Back in Action. Siamo qui nel nostro laboratorio perché oggi parliamo di frese a carotare. Il termine a carotare deriva dal fatto che il materiale asportato assume una forma lunga e stretta, come appunto la carota. Bugs Bunny in... l'abominevole coniglio delle nevi. Grande Bugs, ci vediamo. Le nostre frese a carotare sono... parca, vacca. Le nostre frese carotare sono... Ricordo... sono caratterizzate da un attacco denominato Weldon. Andiamo a vedere un paio di caratteristiche che so che vi piacciono, eh? Belli di siete... tutti. Si tratta di un attacco di tipo cilindrico, dal diametro di 19,05 mm o tre quarti di pollice, che, come il nostro amico Fra ci farà vedere qui in grande, Presenta due pianetti sul lato che permettono il bloccaggio tramite due viti nel mandrino. L'attacco weldon è tipico di tutte le macchine a supporto elettromagnetico, ma può essere utilizzato anche su trappano colonna utilizzando un adattatore di tipo Morse Weldon. Ma parliamo adesso di denti This is my mom, Kathy! And she's looking for a sure. L'alternata. <laughs> <ride> l'alternanza ah, di un dente sgrossatore e un finitore quali eh? vediamo bene, eh? grande eh? permettono un'ottima precisione del oro. con l'aumentare del diametro della fresa naturalmente aumenta anche il numero di denti le nostre frese canotale sono disponibili in due tipi di serie la serie corta che permettono lavorazioni fino a 30 mm Cosa volete che facciano? E si rilunga fino a 50 mm. <sussurra> Altro dettaglio fondamentale è l'elica per l'evacuazione del trucciolo. Il particolare design, infatti, dell'elica ci permette un'ottima evacuazione in tutti i tipi di lavorazione, che siano orizzontali, verticali. E anche sottosopra. Ma passiamo adesso alla domanda fatidica. Qual è il vantaggio di usare una fresa carotare rispetto ad una punta tradizionale? Una beata minchia! Il vantaggio principale appunto sta nel fatto che andremo a lavorare soltanto la circonferenza del foro e non sul pieno come faremo con una punta tradizionale. Questo ci permette quindi di poter risparmiare tempo, denaro, e salvare i costi di produzione. Naturalmente parliamo di confronto solo con punte e non con frese HSS tradizionali ad esempio perché solo questo tipo di frese a carotale è in grado di lavorare su materiali così spessi. La gamma delle frese a carotale comprende quindi la versione HSS per lavorazione su acciai da costruzioni, ferro e leghe leggere, la versione in cobalto 5% per lavorazioni su inox, acciai legati e ferro in genere. La versione HSS rivestita al Tialn, lo ricordate? Nitrouro, di titanio e alluminio, che possono lavorare su tutti i materiali dei quali abbiamo già parlato, ed eventualmente anche con un utilizzo a secco. La gamma poi comprende anche frese con denti di metallo duro e con attacco di tipo fein. No, dai, ti prego, basta! Ne parleremo in un altro video. Top. La gamma di tutte le nostre prese a carotare parte da 12 e arriva fino a 60 mm. Ragazzi, queste erano le nostre frese a carotare. Mi raccomando, continuate a seguirci sui social cercando Kino Tools. Io sono Mr. K e noi ci vediamo al prossimo episodio, sempre qui, nel laboratorio. Segreto. Sto forando, prego non mi disturbare. Segreto cosa? Siamo in crisi. Dire, ma che devi sei impedire tu?